Che, che travestimento è? Però vabbè. Io do no, nah. <ride> Non lo so. Io l'ho che mm. Non lo so. Ciao Ciao ragazzi! Sì. Benvenuti nel nostro nuovo canale! Ah! Vanessa e Anastasia! Sì, stiamo pensando a un travestimento che possiamo metterci a carnevale! Io lo so! Io eh, non mi ricordo, ah sì! Io invece non lo so ancora. Mi uso. No. <ride> che bello. <Da> no. <coughs> Bambine, ciao. Ciao mamma. mamma. C'è soltanto un piccolissimissimissimo particolare. Cosa? Che dobbiamo ancora disfare l'albero di Natale? Siamo a metà gennaio e abbiamo ancora l'albero di Lo disfiamo? Sì Anastasia sei svenuta? Eh, no <ride> Un massaggio cardiaco per Anastasia Ani, voi state già pensando al carnevale e avete ragione perché tra poco sarà carnevale, ancora ho quasi un mesetto Però abbiamo ancora l'albero di Natale, non lo abbiamo ancora disfatto, ci piace talmente tanto che non vogliamo liberarcene Però ormai è giunto il momento di doverlo disfare e riportare giù in taverna, vero? Sì, Ciao! Io quando sarà Natale ricacciamo però io voglio far vedere una cosa guardate vediamo. come sono bella wow ma Sono sì. da elsa e sì. so fare anche la cappiola ah si? Sì? e vediamo un po' la capiola di Elsa sei sicura? non Mi sei sicura ancora la so, fare... so fare bene ancora volta male ecco speriamo non la faccio mai? non la fai mai <ride> E allora non la fare, se non sei sicura non devi farla. <susurra> tu sei capace? Fare. Io sono la ruota. Cosa sai fare tu? La ruota. Bravissima! E' una brava Vanessa! Wow! <susurra> Contro la sorella! capace a farla scrivete nei commenti se siete capaci a fare qualcos'altro come la ruota la spaccata uh, no! la corda la, la corda saltare e la verticale va bene e io faccio la ruota si sì, va, la vai dai la ruota te ci crediamo no, tutti vai uno spaccato rosso no? no infatti ma la ruota non è questa tu ti sei seduta la ruota è questa ok bimbe dai su Ani lascia stare amore, lascia Devo stare, verticale. non bisogna fare le cose di cui non si è sicuri, ok bimbe dai adesso dobbiamo disfare l'albero eh, siete pronte? Sì. dai, allora alcune palline però alcune cose non possiamo togliere, sono Attacca, come questa qui Va bene Allora bimbe dai pronta per disfare l'albero Abbiamo sì. già raccolto dei cartoni Dove all'interno ci mettiamo tutti gli oggetti Bom, Partiamo e Con le palline magari okay. eh? Vediamo se riusciamo a togliere le palline Vediamo. Facciamo questa sfida chi ne prende di più vince Vai, anche Vai non parli. pronti via <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Dove sono? <ride> okay. <ride> okay. <ride> <ride> duva anche vado va con le piccoline I'm <laughs> bellissimo e guardate questa foto io da piccola bellissimissimo amore <ride> scatola di Anastasia e scatola di Vanessa Bene, vale doppio Vanessa, gara Attenzione, c'è una gara in alto Uno, due, tre No, non vale, non vale no. Passiamogliela per Mi buona, amore Mi è la stella, quella lì? Eh, aspetta, quella lì sarà dura di, che si riesca a togliere Io vedo tante due. A me, a me? Sì. mamma, mi taglia. E voilà! No, io la volevo prima. Io voglio anche tu la stella. Chi l'ha preso prima? Io prima. E allora adesso lei. Ok, io ho preso un'altra campanellina. Tu, tu, tu, tu, tu. Allora, vediamo di riuscire a prendere questa stella. Io Ce fatta da sola. Hai la neve in faccia. Ce l'ho fatta, Ani, la tua stella finalmente! Ah, Un'altra campanellina. Va bene, dai che ci siamo quasi, Bimbe, manca veramente tutto. poco, eh. come fatto la neve. Eh oh, sì. no. Allora, pensavo che vi sporcaste molto di più, eh, invece siamo state proprio brave. Oh, come ti sei organizzata bene col mio step? Eh. Sì. Almeno qualcuno lo usa e non sono io. Sì. <ride> Tu cosa stai facendo con la forbice Stiamo tagliando la... Siamo arrivati al punto che tagliamo l'albero di Natale questo è di Anastasia Mamma mia quanta roba E queste sono le mie le mie palline campanelline Tantissime campanelle Guardate questo uccello che bello e Guardate io Gesù bambino E questo questo Eccolo Mi piace? E... Amici abbiamo terminato ma non potete capire che casino per terra con questo albero innevato, vero Vane? E Ani? Oggi, oggi pensiamo se possiamo buttarlo e come me non è un buttello non è a compiarlo un altro. <ride> Ogni anno un albero nuovo. Però se non andiamo un se non amo ricompiarlo, poi non amo, non amo di nuovo togliere le palline. Palli. Beh, ma l'albero di Natale si disfa tutti gli anni. Quindi anche se ne ricompriamo uno nuovo senza neve, l'anno prossimo lo allestiamo e poi lo disfiamo, ok? Io lo voglio comprare un altro. Sì, ma bene. adesso, amore, non serve comprarne un altro. Guardate che casino per terra. Abbiamo la casa piena di neve, anche sui divani. Ha nevicato. Dai che bimbe, tra poco dobbiamo vedere chi ha vinto, eh? Chi ha vinto la sfida. Esatto, adesso puliamo un attimo e poi facciamo la conta. Guarda. Oh, bimbe, finalmente abbiamo finito di pulire. Anzi, finalmente ho finito di pulire. L'albero di Natale non c'è più, ma eccolo qui, tutto incerofanato, poverino. Adesso qui abbiamo le scatole che voi avete riempito con gli oggetti del, dell'albero, giusto? Sì. Mm -hmm. Una di Vanessa e una di Anastasia. Ma io adesso vi darò le bende. Voi vi dovrete bendare e dovrete scegliere una delle due scatole. Io le scatole le farò girare. Così voi non saprete l'ordine in cui sono. E la prima scatola che toccherete sarà quella che vi apparterrà. Ok, inizio, io. No, fate yeah. la conta, ok. Mi scena numerata due, aspetta, quattro adesso. Allora, Ok, 1, 2, 3, 4, e si tagliate io. vai. Mi stava... Mi stava... Anastasia sei una polla. <ride> allora, quindi la scatola che Vanessa sceglierà sarà Quanto? quella che gli apparterrà e quindi dovrà contare gli oggetti Anastasia. che ci sono all'interno. Anastasia, tu è inutile che ti metti la benda perché tanto quella che rimane sarà la tua. La miscelata. Ok, abbiamo mischiato. Vanessa, tu ci vedi, io lo so. No. Vedo io i tuoi occhi. Allora, chiudiamo bene bene gli occhietti a questa signorina furba. E Vanessa, scegli la scatola di destra o la scatola di sinistra. Non toccare. Non no, non puoi toccare. Uh, questa. Ok. Hai scelto questa. Mamma oh, mia, sì. Oh, mia. Ok. Ani. Adesso non bisogna fare altro che contare gli oggetti che ci sono all'interno della scatola. Chi più chi oggetti avrà nella propria scatola ha vinto la challenge. Ma, ma dopo la facciamo in alta, poi. Di challenge? Sì! Sì, dopo ne faremo e dopo altre. Cacciamo, dopo facciamo che. Vabbè, dopo ci pensiamo. Da appunto. Allora, ah. mettiamoci. Ok. Allora, Tiziani. Ah, mi... Uno, il filo. 2 3 3 3 che buffetto 4 5 5 5 5 6 7 7 9 8 9 9 9 9 nove, 9 otto, 9 otto, otto, nove, nove, la luce non ce l'ho perché non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti a toglierla quella luce. Poi a Carnevale compriamo un attoracero. A carnevale lo compriamo. 19, <ride> 9, sì. 9. A, va bene. Poi, 10, 10, 10, 10. 11, 16. 12, 12, 12, 12. 13. 7. 14. 14. 18, 15. Brava. Ho preso una no, vite. Ho preso la vite. <ride> <ride> Poi. Vai avanti, Vane. No, non... 18. No, 17. Dici... Ho detto 16. Ha detto 16. Okay. 17, 17. 18. 19. 18, 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25 già dai! grande quanti oggetti c'erano su questo albero di Natale? Sì. infatti sono stanchissima amore, sei pronta? Sì. vai amore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 17 19 19 19 52, 53 Ma no, ma 54, cioè Vi rendete conto bambine che sul nostro albero di Natale c'erano 100 articoli? Non siamo normali noi, eh. Sì, ha vinto Vanessa, ma noi non siamo tanto a posto perché io un albero di Natale con più di 100 articoli non l'ho mai visto. Beh. Avete vinto tutte e due perché siete, siete state veramente brave a disfare un albero di Natale da 100 articoli. Quindi, brave a tutte e due. Ma ragazzi, voi quanti oggetti avete sul vostro albero di Natale? Noi più di 100. Vi racconto questa storia: allora, fila stracca di Babbo Natale con una slitta con una slitta eccezionale con delle renne che volano davvero per visitare il mondo intero girare il mondo e portare dei doni ma solamente i bambini buoni quindi ragazzi se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un bel like a questo video Mua! Ciao, con le mani tutte sporche, ghiacciate e pulite. Ciao. Eh, ciao, eh, quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto condividetelo con i vostri <ride> amici.